Non è soltanto la teoria. Non solo è la teoria. Ma abbiamo bisogno anche della pratica. Anche la pratica. E parliamo di mentorato perché si parla della parola mentore. Eh? E parliamo di mentorato perché si parla della parola mentor. E ieri stavo studiando da dove viene questa parola. E ieri stavo studiando da dove viene questa parola. E viene dalla addirittura da, eh, dall'antica Grecia. E viene dall'antica Grecia. Dove quando praticamente Ulisse partì per la guerra. Donde, cuando Ulises partió por la guerra, con un mentor, dejó al hijo con un mentor que, que tenía lo de a crescere. Que tenía el objetivo de ayudarlo a crecer Así que, no solo de enseñarle las cosas, sino mostrarle también en la práctica de la vida cotidiana. Pero también enseñárselas en la vida cotidiana. y lo que necesitamos. È di pratica. pratica tutti hanno la Bibbia, l'hanno letta tutti hanno la Bibbia e la hanno e abbiamo una conoscenza nella testa piena di tante cose e abbiamo un, un conoscimento nella testa pieno di cose però abbiamo bisogno di pratica però necessitiamo di pratica voi immaginate un pilota di un aereo immaginate un pilo pilota, pilota. pilota di un avion che conosce tutto il manuale a memoria. Che sa tutto il libro di memoria. Che ha studiato tutto: i venti, le nuvole. Che ha studiato tutto: i vientos, le nubes. Ha studiato come è fatto l'aereo. Hasta come Però non ha mai guidato. Però nunca manejó. Voi salireste su un aereo di una persona che non ha mai guidato. di alguien che nunca uno. O vi fareste mai operare da un medico. O sarei superare da un medico che conosce tutta la teoria che sa tutto la teoria però non l'ha mai tagliato a nessuno però non le mai a nadie ecco perché queste qualsiasi cosa per questo, per cosa c'è bisogno che la persona faccia pratica la persona, una persona deve essere pratica vicino ad una persona che ha più esperienza Cerca di otra persona che tiene più esperienza. I medici fanno pratica nelle sale operatorie. Los en las salas, eh, de Vicino al medico esperto. Cerca di un medico esperto. Che dice, ah ok, taglia qua. Che le dice, mira, corta qui. Ah no, non tagliare là, se no rimane sulla sedia a rotelle. Non corta là, lì, se no ahí, si queda in silla di ruedas. È così. E poi quando Forse... matura questa esperienza. E quando matura questa esperienza. Allora può iniziare a, a operare lui? può iniziare a operare sempre con un medico più di esperienza che lo guarda sempre con il medico che lo mira fino a quando non diventerà anche lui un medico. Hasta que se un medico che è la stessa cosa che ha fatto Gesù che è lo stesso che ha fatto Gesù Gesù non ha dato agli apostoli un manuale e li ha mandati Gesù non ha dato apostoli un libro e li ha mandato Gesù gli ha mostrato con la vita l'esempio Gesù gli le ha mostrato con la vita l'esempio e loro iniziarono a diventare talmente simili a Gesù a, tan a Jesus, che alla tan li a cristiani. Che al final li chiamarono cristiani. Mi state comprendendo? Intienden? Oggi vogliamo parlare. Mm. Di tre verità sopra la preghiera per i malati. Di tre verdades sopra la orazione para i enfermi. Che ci aiuteranno ad essere più efficaci nella nostra preghiera per i malati. Che ci aiuteranno a essere più efficaci nella nostra orazione para los enfermos. Perché tutti dobbiamo pregare per i malati porque todos tenemos que orar para los enfermos non solo no solo los pastores Molti siamo a pastore. muchos estamos acostumbrados a darle las cosas a los pastores entonces llega allora, siempre la llamada llega el llamado ah pastore, è la mi vecina de casa que es malata. hay pastore, está mi vecina que está enferma ¿puedes venir a pregar por ella? ¿puedes venir a orar por ella? seguramente sí claro que sí pero, se tú no. sei un pero si tú eres cristiano hai pregato prima tu per lei? Ora stiamo per ella. Perché la Bibbia dice, la dice: che questi sono i segni che accompagneranno i pastori. Que son los que los ah no, non dice così. Oh, no, no, dice allora, così. Cioè, questi sono i segni che accompagneranno i profeti. Son los que los Neanche. Questi sono i segni che accompagneranno gli Apostoli. Son los que los no. No. Dice: Questi sono i segni che accompagneranno coloro che hanno creduto. Dice: Questi sono i segni che accompagneranno a quelli che credono. Quindi, se tu hai creduto, eso, tu crees, puoi pregare, orar, imponi le mani sui malati las manos los enfermos, e i malati guariranno. E che questi si Perché questo è quello che dice la Bibbia. Esto dice la, la palabra. E quando noi mettiamo in pratica la Bibbia, en pratica la, palabra, la Bibbia funziona. Esa Amen. Quindi, prima verità, esto, antes, verdad, la parola di Dio la de Dios è la nostra regola di vita. Es regla de vida. Quindi noi non possiamo adattare la Bibbia alla nostra vita. No la a vida. Dobbiamo adattare la nostra vita alla Bibbia. Dobbiamo adattare la nostra vita alla Bibbia. Mi spiego meglio. Mi spiego mejor. Se la Bibbia dice una cosa, si la io devo adattare la mia vita a quello che dice la Bibbia. No de no de no no no no devo adattare la mia vita a quello che dice. Non posso prendere le pagine della Bibbia e le strappo. Non posso trovare le pagine della Bibbia e romperle. Perché quella cosa o non mi piace o non la vedo. Perché questa cosa non mi piace e non la vedo. Ma devo adattare la mia vita alla Bibbia. Però devo adattare la mia vita la Biblia Romani 12, versetto 1 e versetto 2 dice così. En Romanos 12, versículo 1 e 2, così Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. Agradeable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento para que experimentéis cuál sea la buena, voluntad, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice, siate por eso dice, mas reformaos attraverso la rinnovazione della vostra mente. Per la rinnovazione del vostro intendimento. Quindi significa che dalla parola per questo significa che que dalla parola qualcosa deve cambiare nella mia mente. Algo deve cambiare nella mia mente. Non deve avvenire il contrario. No contrario. Quindi che dalla mia mente io cambio la parola. Osea che nella mia mente io cambio la parola. Ah va bene, allora oggi esiste la teoria liberale. Ah. Beh, bueno, hai la teoria liberale. E quindi, dato che oggi viene approvato il matrimonio omosessuale, omosessuale. facciamo una cosa, scriviamo che nella Bibbia che la Biblia, Dio ha creato Adamo e Stefano. Dio ha creato Adamo e Stefano. Non Adamo e Eva. Non Danievo. Non posso adattare la Bibbia a quello che io penso. Non posso adattare la Bibbia a quello che io penso. Sono io che mi devo adattare con la mia mente a quello che la Bibbia dice. Sono io che devo adattarmi a quello che la Bibbia dice. Quindi affinché io mi possa adattare a quello che la Bibbia dice puoi adattarmi a quello che la Bibbia dice Quando io leggo qualcosa della Bibbia Quando leggo qualcosa della Bibbia Devo cancellare della mia mente quello che non corrisponde alla Bibbia Devo guardare mia mente quello che non le corrisponde alla Bibbia E devo mettere quello che la Bibbia dice E devo che, che la palabra dice Secondo Corinzi capitolo 10, verso da 3 a verso 5 Secondo Corinthians, capitolo 10, del versicolo 3 al 5 sì por vence capítulo 10 carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. Dice che dobbiamo destruir Dice que tenemos que destruir pensieri, los pensamientos, los argumentos, que que todo lo que es contra lo que Dios dice. Tutto está en contra de lo que Dios dice. Entonces nuestro compito come cristiani Por eso, tarea como cristianos è in es rieducarnos en base a la Biblia perché siamo cresciuti 20 anni, 30 anni o 40 anni hemos en 20, 30, 40 años, credendo quello che que noi vivevamo en lo que ma adesso dobbiamo cancellare le cose sbagliate Pero que lo viejo. e iniziare a credere nella parola di Dio e a creer la de Dios. per esempio cosa dice la, Por ejemplo, dice la fisica? che tu non puoi camminare sulle acque che non puoi camminare nelle acque però cosa ha fatto Gesù? ha camminato sopra le acque quindi noi dobbiamo credere pues che camminare sulle acque è possibile quando è la volontà di Dio. Anche se quello che nella nostra mente eh, ci dice è esattamente il contrario. Mente dice esattamente ci furono dei predicatori che dall'Inghilterra andarono in alcune isole dell'India. Hubieron predicadores que desde Inglaterra se fueron en algunas islas de India, degli indigeni, donde había indígenas, y gli la parola di Dio, y les predicaron la palabra de Dios, gli la Biblia, y les dejaron la Biblia, y luego volvieron de nuevo en in Inglaterra. Y volvieron años Inglaterra. Pasando qualche anno, algunos años, y la noticia, y llegó la noticia: que c'era stato un grande risueño, ah, bueno, gran y que se eran convertido en muchos indígenas che si hanno convertito in e quindi loro tornarono lì ahí, e vedevano che succedevano miracoli straordinari e vedevano che passavano milagros incredibili addirittura y, questi indigeni missionari per spostarsi da un'isola all'altra all non utilizzavano le bacche, no los barcos. camminavano sopra le acque camminavano sopra le acque e quando questi, questi predicatori inglesi gli chiedono: Ma perché succede tutto questo?. E quando i predicatori di Inghilterra le chiedono Ma perché passa tutto questo?. E loro gli hanno detto: Voi ci avete lasciato la Bibbia. La e noi abbiamo creduto in quello che la Bibbia dice. E noi crediamo in quello che dice. Mi state comprendendo? Entiendo. Dobbiamo rieducare a credere in quello che la parola dice. Dobbiamo educarci per creare in quello che la parola dice e quando noi crediamo e quando significa che dobbiamo mettere in pratica significa che dobbiamo mettere in pratica dice la Bibbia in Giacomo capitolo 1 verso 22 dice la Bibbia in Santiago capitolo 1 versicolo 22 Santiago Santiago Alla vale. Santiago capitolo 1 verso 22 El capítulo 1, versículo 22. Mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces si yo escucho y cambio, y cambio, tengo la responsabilidad de poner en práctica la palabra. Cuando Jesús se me ha dado, se fue, nos dio la responsabilidad de poner en práctica la palabra. E ci ha detto che noi potremmo fare opere più grandi di quelle che ha fatto Lui. Pensate un attimo. Un tu puoi fare opere più grandi di quelle che Gesù ha fatto. Tu hacer cosas más de las que Jesús hizo. E cosa fece Gesù? Y hizo Jesús. Ha distrutto le opere del diavolo. Las obras del diavolo. Atti capitolo 10 verso 38. En Hechos capítulo 10, versículo 38 <coughs> Capítulo 10, 38 Cuanto <coughs> a Jesús de Nazaret, como le unió Dios de espíritu y de potencia El cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo Porque Dios era con él Este versículo es un versículo muy conocido Es un versículo bastante conocido Y hay la historia de un servidor de Dios Dio que se llamaba John G. Lake e è la storia di un servidore di Dio che si chiamava John Gillette John Gillette che aveva sofferto tante malattie che aveva passato per molte malattie e lui già stava predicando la parola di Dio e lui seguia predicando la Palavra di Dio però intorno a lui c'erano tante persone care che erano malate però al reddor di lui c'erano tante persone, tanti familiari che stavano infermi. molti dei suoi familiari erano morti di tumore tutti familiares de, de él se habían muerto de cáncer. E adesso anche la esposa estaba en su cama muriéndose. Y él estaba enfadado con Dios. Dice Señor, pero yo te sirvo. Io sto predicando la parola di Dio. Io predicando la palabra de Dios. Pero tú, ¿por perché succede questo? por qué pasa esto? ¿Por qué mi esposa está muriendo. E c'era un camino acceso nella sua stanza? E aveva un um, camino, bueno, un fuego encendido mm -hmm. in su E quindi lui prese la Bibbia. Y la e la buttò nel fuoco per bruciarla. E la tirò nel fuoco per quemarla. Con mantele. tanta rabbia, y con tanto enfado. Però che cosa è successo? Però che la Bibbia non cadde nel fuoco? Che la Bibbia non si accaiò nel fuoco? Ma cadde a fianco. che cadió al lado. E si aprì. E si aprì. E lui lesse questi, questi versetti che abbiamo letto di Atti, capitolo 10, verso 38. E lui lesse questi versetti che abbiamo letto in Atti 10, Est. Che dice come Dio ha unto Gesù. Che è come Dio ha unto Gesù. Che andò facendo il bene. Que bien. e guarendo tutti quelli che erano oppressi dal diavolo, los del diavolo. e quindi lui si fermò e in quel momento comprese che que quella gente era malata che questa gente era enferma non perché lo voleva Dio no perché Dio lo quería ma soltanto perché era sotto l'oppressione del diavolo sino perché era sotto la del diavolo e che Dio avrebbe dovuto liberare la moglie da quell'oppressione. e que che lui aveva dovuto liberare la esposa questa come aveva fatto Gesù. Come Gesù. E quindi andò dalla moglie, pregò. Si sposa, orò. E alla fine la moglie è guarita. E alla fine si sanità? Quindi la prima verità: la prima verità: che la parola di Dio si deve a, la parola di Dio è la verità. Che la parola di Dio è la verità. Quindi, noi dobbiamo <ride> adattare la nostra esperienza alla parola di Dio non è la parola di Dio che si deve adattare alla nostra esperienza quindi se la Biblia dice che noi imponendo le mani pregando per i malati succederanno i miracoli se la dice orando e milagros siamo noi che dobbiamo pregare e imporre le mani. Somos que que orar poner las manos. Non dobbiamo trovare scuse del perché i miracoli non succedono. dobbiamo Dobbiamo adattarci alla parola. Que a la, la seconda verità la è che la guarigione è nell'espiazione. Es que Quando tu leggi la Bibbia, Cuando lees la palabra, Vedi que la sono sempre insieme. ves que el pecado y la enfermedad siempre están juntos. Sono Son frutos del mismo árbol. Se le llama, por ejemplo, el Salmo 103. 103, 103 versículo 2 al 6. De 2 a 6 <coughs> Bendice al Mami a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. È il che sana tutte le dolenze, il che rescata il vita, il che te corona favori e il che di bien tu boca, di modo che te re come águila. il che giustizia e a tutti Quindi, lui perdona i tuoi peccati pecados, e guarisce le tue malattie e sana tue enfermedades. Quindi quando la Bibbia parla, ogni volta che si parla della guarigione dei peccati si parla anche della guarigione dalle malattie. Si habla también de la de las Perché quando Gesù è andato in croce è andato a morire murió, per i nostri peccati para pecados, e per le nostre malattie. Y Quindi la guarigione è nell'espiazione. Por eso la sanidad está en la expiación. Primo Pietro capítulo 2, verso 24. Primera de Pietro capítulo 2, versículo 24. Primera de Pedro capítulo 2. El cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el medero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida del cual habéis sido sanados e anche per esempio quando in Isaia 53 parla della croce in Isaia 53 habla della cruz, dice che lui ha portato i nostri peccati e le nostre malattie dice che él lleva y quindi se sulla croce Gesù ha portato i nostri peccati la cruz lleva già il nostro perdono sta fatto hecho. devo solo credere che Gesù è morto per i miei peccati e riceverò la mia uh, salvezza Pero tengo que creer que Jesús murió para mis pecados para recibir la salvación. Pero si en la cruz también fueron llevadas mis enfermedades. De la misma manera la cuarición ya está hecha. No se puede cambiar la cruz. ¿Me estás comprendiendo? Por eso la segunda verdad es que la guarigione es que la sanidad es que la la sanidad la la la la la la la la la la Fue obtenida por Jesús, por Jesús la cruz. La guarigión en la expiación. La tercera verdad en la expiación. E la tercera veridad como, es que como hijos de Dios, debemos actuar como hijos de Dios. Tenemos que actuar con autoridad. Porque Dios nos dio una posición de dominio espiritual. En Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. 26, y dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra y en todo animal que anda arrastrado sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y díjoles, fructificad y multiplicad, y enchí la tierra, y sojuzgadla, y soñarad en los peces del mar, las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Cuando Dios creó, humo, cuando Dios creó al hombre, lo creó, para el dominador de la lo creó para dominar la tierra, per governare. Para governar. La parola dominio. La dominio significa governare. Significa governar. Esercitare autorità. Quindi Dio ci ha messo in una posizione di autorità. Dio ci ha messo una posizione di autorità. Che il diavolo poi ci ha rubato. Que el ma grazie a Gesù Pero a Jesús, noi abbiamo recuperato questa posizione di, Hemos esta posizione di autorità. E dobbiamo esercitare la nostra autorità come figli di Dio. E dobbiamo esercitare nostra autorità come figli di Dio. Dice Matteo capitolo 28 dal verso 18 al 20. Dice Matteo capítulo 28 del 18 al 20. Matteo 28 No, Matteo 28. 28. Okay. Dal versetto 18 al 20. Mm. Y llegando, llegando Jesús les habló diciendo, «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, oid y, y destinar a todos los gentiles, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, <coughs> enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Tutta quella autorità che Gesù ha riconquistato Tutta che Gesù di nuovo per l'uomo ci è stata data nos la ha dado. affinché noi anche possiamo compiere la stessa opera che stava facendo Gesù para que lo mismo que e fare anche opere più grandi di quelle che ha fatto Gesù e hacer cosas más de la que él hizo. come distruggere le opere del diavolo, Como las obras del diavolo. quindi all'interno del, del, del, del regno spirituale, del regno naturale Preso dentro del regno spirituale e naturale. Dio ha desiderato di mettere l'uomo a dominare ogni cosa. Dio ha desiderato di ponere l'uomo per dominare tutto. L'uomo ha perso questo dominio. L'ombre ha perduto questo dominio. Quando peccò con Satana. Quando peccò con Satanà. Però grazie a Gesù che è venuto sulla croce. Però grazie a Gesù che è venuto alla croce. Noi abbiamo recuperato. Il dominio, spirituale. il dominio spirituale abbiamo recuperato la nostra autorità spirituale, nostra autorità spirituale. e quindi abbiamo autorità, e autorità per poter muovere le cose para poder, para poder muover las cosas. ad esempio Matteo capitolo 10 versetto 7-8 e yendo, predicare, dicendo il regno de los cielos se ha acercato sanate enfermos, limpiar leprosos resuscitate muertos, echad fuori demonios de grazia recibisteis date grazia quindi sanate malati sanate enfermos, liberate le persone eh, leprose limpiate leprosos, resuscitate morti resuscitate muertos cacciate fuori i demoni echad fuori demonios perché avete ricevuto per grazia de e anche per grazia dobbiamo dare e date grazia quindi la nostra autorità la dobbiamo esercitare Por eso nuestra autoridad tenemos que ejercerla. No soltanto nel el cacciare fuori fuera de los demonios. No solo en echarlos a los demonios. Pero también para curar a los que son malados. Pero también para sanar a los que están enfermos. Porque Dios nos ha dato dominio sobre cose spirituali Perché Porque nos ha dominio sobre lo espiritual. De hecho, cuando mandó a los apóstoles. En Lucas capítulo 10, por ejemplo. Por ejemplo, en Lucas capítulo 10. Versículo 8 y versículo 9. Versículo 8 y 9. un otro ejemplo cualquier donde y os comed lo que os pusieron delante, sanad los enfermos, que en ella decidles: Se ha a vosotros el reino de Dios. Quindi sanate i malati, eso, e dite: Il Regno di Dio è arrivato anche a voi. Il di Dio a vosotros. Quindi le tre verità di cui questa mattina abbiamo parlato, le tre in che abbiamo parlato è che la parola è la regola di vita definitiva quindi sono io che devo adattarmi alla parola non posso adattare la parola alla mia vita non posso adattare la parola alla mia vita la seconda è che la guarigione è già stata fatta sulla croce Es que fue hecha los Quindi già è stata fatta. Así que ya e la terza la è che come figlio di Dio es que hijo de Dios io tengo, devo esercitare l'autorità per dominare su questa terra. Per dominare su questa terra. Perché Dio mi ha chiamato ad essere un figlio di Dio. Un hijo suyo. Quindi quando noi preghiamo per i malati, l'unico ostacolo che c'è... È l'unico ostacolo che hai. Alla guarigione? Alla sanità. Siamo noi che preghiamo. Siamo noi che oriamo. È di così tan feo. el hecho de que creemos que Dios puede sanar. pero que no lo vediamo. porque che non lo vediamo. Perché crediamo che magari ci siano creemos que hay obstáculos. Ah, magari Dio non lo può guarire perché è troppo peccatore. Dio non lo può sanare perché è demasiado pecador. Ah, magari Dio non lo può guarire perché eh, c'è una maledizione Chissà se Dio non lo sana perché c'è una maledizione generazionale. Oppure ah Dio non lo guarisce perché eh, questa è la volontà di Dio. O oh, Dio non lo sana perché questa è la volontà di Dio. Il vero unico ostacolo reale non è nelle persone che sono malate. Non è nelle persone che stanno enfermate. Ma noi che siamo quelli che preghiamo. Sino che noi dobbiamo noi comprendere quello che è successo sulla croce ed esercitare quello che Gesù ha recuperato sulla croce e ejercer lo che Gesù recuperò nella croce molti pensano che per pregare hanno bisogno di un'unzione speciale molti pensano che per orare necessitano di un'unzione speciale ah, allora io andro da quel posto così quel pastore ningerà Yo voy a ese lugar, así este pastor me va a ungir. Pray for me, varar En momento yo puedo ver milagros. Y de este momento voy a ver milagros. Y no sucede, niente. No pasa nada. Porque el cambiamento no debe venir de fuera. Porque el cambio no viene de fuera. Deve venir de dentro. Venir de dentro. Porque todo lo que tú debes lo que tienes que tener para orar por los enfermos. Ya, ya lo tienes. Perché la Bibbia dice che noi abbiamo ricevuto lo Spirito Santo. Perché la Parra dice che ricevimos lo Spirito Santo. Per testimoniare con potenza. Per testificare con potere. Quindi quando tu hai il battesimo nello Spirito Santo, eso, quando el del Santo. Hai la potenza di Dio per poter predicare con potenza. Tienes il di Dio per predicare con potere. Hai la potenza di Dio per poter guarire i malati. Tienes il potere di Dio per sanare Per liberare i posseduti. Per li liberare i posseduti. E per fare in modo che il dominio di Dio. Il il dominio di Dio si possa estendere sulla terra. Amen. Non abbiamo bisogno di fare 100 km di pellegrinaggio a Lourdes. Non necessitamos hacer uns 100 km di pellegrinaggio a Lourdes para, per incontrare la Madonna. Para incontrare la Virgen. Quello di cui abbiamo bisogno Lo è realizzare la parola di Dio veramente nei nostri cuori. La e quindi quali sono eh, i pensieri sbagliati più comuni che ci facciamo? Por esto, son los más que nos ah il peccato è troppo, non posso pregare per quella persona. El es demasiado, no puedo orar para esta persona Questa persona ha fatto troppo peccato, Dio non la può guarire Però no tutti quelli per cui pregava Gesù Pero todos los las personas por las que Jesús oraba eran personas que no habían pecado o habían pecado eran personas pecadoras o no? Jesús pecó por María Magdalena Jesús oró para María Magdalena eran uscitas de, de ella unos siete demonios tanto que había pecado y había hecho cosas horrendas con tantas cosas malas que hizo que Jesús le dijo no, cosas, no, le dijo, no hagas lo mismo si no te va a pasar peor eppure Gesù la guarì la sanò. così come tutte le persone che erano malate Así como todas las que sido ah ma quella persona non crede in Dio quindi perciò non viene guarita bueno, però no no tutti quelli per cui Gesù pregava credevano in Dio uh, c'erano molte persone che in Dio non credevano c'era no un centurione romano che credeva nei Dio pagani. Aveva un centurione romano che credeva in los pagani. Anche un ragazzo che addirittura era morto, la stavano portando nella tomba. Eh, ah. nel, nel, nella tomba, sì, sì. Hasta un chico che aveva muerto, la stavano llevando alla tomba. Che fede può avere una persona che è morta? Che fede può avere una persona che sta muerta? Non è così. Non è così. Il problema non è nella persona che deve ricevere. Il problema non è nelle persone che devono ricevere. Il problema è in noi che dobbiamo pregare. Il problema sta in noi che dobbiamo orar. Un altro, un altro problema che molte volte la gente dice problema che veces la gente dice Ah vabbè Dio non lo guarisce perché gli vuole insegnare qualche cosa Bueno, Dios no lo sana algo. è come se noi pensiamo che Dio vuole insegnare le cose attraverso la malattia È come se pensiamo che Dio vuole insegnare le cose attraverso la enfermedad. È come dire che quando Gesù mandò i discepoli È come dire che discepoli Andate e predicate il Vangelo Vengono e predicano l'Evangelio. Però non li guarite, che così imparano qualcosa e rimangono malati. Però non lo usano, si aprono algo, e si chiamano enfermos. Invece loro imparavano proprio perché erano guariti. Ellos sido e proprio perché erano guariti, loro comprendevano che quello che veniva predicato era vero. E proprio perché erano guariti, loro comprendevano che quello che que veniva predicato era vero. E proprio perché erano sanati, sentivano che quello che le predicarono era vero state comprendendo quello che voglio dire? Entiende. Anche gli atei credono che se esiste Dio veramente può guarire. Hasta gli atei credono che se Dio esiste può sanare. Il problema allora è che non credono in Dio. E è che non credono in Dio. Però se Dio esiste, existe, certo che può guarire. che claro può sanare. Il problema è dentro di noi. Il problema sta dentro di noi. E nel momento in cui iniziamo a comprendere che Dio si vuole guarire. Que sanar, che non ci sono ostacoli, se non l'ostacolo che siamo noi. Che non ci sono ostacoli, meno che noi. E che è sempre la volontà di Dio guarire le persone. Allora inizieremo a pregare in maniera diversa. Entonces a de allora la nostra preghiera sarà più efficace. La nostra orazione sarà più efficace. C'è un versetto in Matteo, capitolo 8, verso 2 e verso 3. Hay un versículo in Mateo, 8, versículos 2 e 3. E è che un leproso vino e le adorava, dicendo, Señor, se quisieres, puedes limpiarmi. E extendió Jesús su mano, le tocò, dicendo, Quiero, quiero, sei limpio. E luego su lepra fu limpiata. Quando noi andiamo ad analizzare il testo in greco, Quando analizamos il testo in griego. Vediamo che qua Gesù dice una cosa. Dice algo. Il leproso gli dice se tu vuoi puoi guarirmi. E lepra gli le dice se tu vuoi puoi E quando Gesù risponde lo voglio. E quando Dio le contesta dice sì chiedo. La parola usata è telo. La parola usata è telo. Che significa sempre sono disposto a farlo. Que significa, siempre estoy dispuesto a hacerlo. Siempre voy a hacer esta cosa. Siempre quiero hacer esto. O sea, cioè, o sea, la respuesta que Jesús le estaba dando no es soltanto lo voy a hacer a ti en este preciso instante, no solo es quiero hacerlo contigo ahora, sino que lo voy a hacer siempre. Pero quiero hacerlo siempre. Yo siempre quiero, yo siempre quiero sanar a los demás e oggi quello che noi dobbiamo comprendere che, que che noi siamo l'estensione della mano di Dio, è che, mano di Dio. Che, Gesù di che Gesù vive dentro di noi tu sei il Tempio dello Spirito Santo, tu eres il, del Spirito Santo. il Tempio non sono queste mura sono esos muros. ma siamo noi, siamo noi come persone e Gesù vive dentro di te e de come cristiano tu hai la responsabilità di portare Gesù alle persone. Di llevare Gesù alle persone. Di prestargli la mano a Gesù. Di prestarle la bueno, tua mano a Gesù. In modo che attraverso della tua vita Gesù possa toccare e benedire la vita degli altri. Perché attraverso la tua vita Gesù possa bendecere e sanare la vita degli altri. Mi state comprendendo. Entiendo. È sempre la volontà di Dio di guarire le, di di le persone. Sicuramente ci può essere una lotta con la preghiera. Sicuramente può avere una lucha con la orazione. Sicuramente il diavolo può resistere non se ne può andare quando una persona è posseduta. Sicuramente il diavolo può resistere e non irse quando la persona è stata posseduta. È una lotta. È una lucha. Però se noi agiamo, se, actuamos, se noi preghiamo, se oriamo, se noi mettiamo in pratica quello che la Bibbia dice. Se poniamo in pratica lo che la palabra dice. Ci rendiamo conto che la, Nos damos de che la Bibbia funziona. Il problema è che molti cristiani non pregano. Il problema è che los cristiani, molti cristiani, non orano. Non pregano per i malati. Non orano per los infermos. Non pregono in casa propria. Non orano nella misma casa. Non leggono la parola. Non leggono la palabra. Così facendo non vediamo il frutto. Però non a il frutto. Ma se noi stiamo vivendo Gesù dentro di noi, si dentro de nosotros, quello che è dentro di noi si manifesterà. Que de va a Devi solo credere. Solo que creer, mettere all'opera la parola di Dio. Di Dios, e i risultati si vedranno. E a ver. In queste anni abbiamo visto tanti miracoli. En estos años hemos visto muchos milagros. Habíamos escrito también libros sobre algunos de estos milagros. Hemos, leído, hemos escrito milagros. Pero hay una cosa que a mí ha colpido parecchio. Pero hubo algo que me llamó mucho la atención. En mi primer viaje en Sudamérica. Fue mi primer viaje en Sudamérica. en 2008 cuando son en Perú. Fue en 2008 cuando fui en Perú. Y cuando sono lá, Y cuando estuve ahí. È stata la prima volta per cui pregai per una donna che era su una sedia a rotelle. La que una mujer que silla de e questa donna si è alzata all'inpiedi. E piedi. E ha iniziato a correre davanti di Dio. E a correre per tutti i lati. E in quel viaggio pregava per tanta gente e la gente guarì. E in questo viaggio per tanta gente e la gente sanò. Qual era il problema? Qual era il problema? e che io avevo questa convinzione nella mia mente è che io avevo questa convinzione nella mia mente in mi ah va bene, là in Sud America la gente guarisce perché ha fede in bueno, Sud America la gente si sana perché tiene fede invece in Europa la gente non si, sana, non si guarisce perché ci sono i medici e crede in tante altre cose però in Europa non si sana perché hai medici si creano in altre cose e succedeva proprio così e così passava quando io viaggiavo in Sud America pregavo per la gente quando io in Sud America e oravo la gente vediamo tanti miracoli vediamo tantos milagros poi tornavo in Europa in Italia Volvía in Italia pregavo e non succedeva niente Orava e non passava niente ma quando ho iniziato a comprendere però quando a entender che lo stesso Dio che stava in Sud America che il Dio che stava in Sud America stava anche in Italia, che che stava in Italia allora abbiamo iniziato a vivere tantissimi miracoli in Italia Entonces empezamos a ver muchos milagros en Italia. Y aquí también. Porque lo que tenía que cambiar no era Dios. Quello che doveva cambiare non era la gente che aveva tanti problemi. Lo que tenía que cambiar no era la gente que tenía muchos problemas. Lo que tenía que cambiar era, que que que cambiar era yo. Quello che tu Lo che que que crees. si no está basado en la palabra de Dios te danneggia e rende la tua preghiera non, efficace. Tua non sia efficace però se noi crediamo nella parola la palabra, preghiamo con la parola con la, palabra, la parola funziona. funziona allora vogliamo pregare per i malati orare vi spiego anche come si fa in pratica io spiego come si fa in pratica e poi lo faremo se ci sono malati in mezzo a noi y lo faremo se hai la prima cosa quando pregate per una persona, Lo primero, quando por una persona è cercare di capire qual è il problema. Es el problema qual è. Perché ci sono dei de problemi che hanno un'origine fisica, fisica e problemi che hanno un'origine spirituale. Spiritual. Per esempio tu vedi che Gesù ha pregato per alcune persone por ejemplo, que Jesús per e gli ha detto alzati e cammina. Le e cammina. E invece per altre persone personas, gridava uno spirito di infermità. A, o sea, Quindi ci sono persone che possono avere problemi fisici. persone che possono avere problemi fisici. Ma si. anche persone che possono avere un problema spirituale che causa un problema fisico. Quindi una, la prima cosa è cercare di capire qual è il problema. Per questo lo primero è entender quale è il problema. Fate domande alle persone. Haganle pregunte a le persone. Gesù anche chiedeva qualcosa alle persone. Gesù anche chiedeva qualcosa alle gente. C'era un ragazzo che era epilettico. Hai un chico che era epilettico, che aveva E Gesù gli diceva, da quanto tempo gli succede questo? E Gesù gli diceva, da quanto gli succede questo? Dalla sua giovinezza, dopo, come è successo? Dice che era piccolo, dopo, come è Fate domande alle persone per capire la radice del problema. Haganle pregunte a le persone per capire la raiz del problema. E una volta che hai identificato il problema, una vez entendo il problema, se è un problema spirituale, che è un problema spirituale, quindi devi cacciare il demone che ci sta dietro. Tienes che cacciare il demonio che sta dietro. Se invece è un problema fisico, se hai un problema fisico, allora hai che imporre le mani, tienes che imporre le mani, e dichiarare la guarigione, e declarare la sanità. Dichiarare per esempio al dolore di sparire, dichiarare al dolore che se vaya, dichiarare per esempio al cancro di sparire, dichiarare al cancro che desaparezca, al dolore di andare via, ordinare al dolore di irse alle ossa di, di sistemarsi, alle huesos di arredrarsi, ai piedi di allungarsi, se per esempio, c'è un piede più corto o un piede più lungo. Allo piede di volversi della misma larghezza se hai un piede più corto dell'altro, esercitare il dominio spirituale che Dio ti ha dato. El dominio que Dios dio. non devi pregare a Dio che Dio lo guarisca. Non que orar a Dios que lo sane. ma devi esercitare tu l'autorità. Sopra la malatia. Pero tienes que ejercer tu la autoridad sobre esta enfermedad. Este es un punto muy importante. Tenemos que cambiar la nuestra manera de pregar. No es Padre guaríscito. No es Padre sánalo. Dio ci ha dato l'autorità. Dio la ci ha dato lo Spirito Santo. Dio Santo. Dobbiamo esercitare l'autorità. Dobbiamo esercitare l'autorità. La Comandando al dolore di sparire. Al, dolor irse. al cancro di sparire. Al cancro di de desaparecere. E a quello che deve succedere, di succedere. E a quello che tiene che passare, di passare. Dopo chiedete alle persone come stanno. E dopo chiedete alle persone come stanno. Possono succedere diverse cose. Può passare varie cose. O il dolore se ne va. O, el dolor se va. o magari se ne può andare um, in forma graduale. O se va maniera graduale. Quindi la persona inizia a sentirsi un po' meglio, ma non totalmente bene. Así que la se mejor, pero no totalmente bien. E quindi devi continuare a pregare. E que seguir orando? O può succedere che la persona si senta meglio. O può passare che se si senta peor. Che il dolore stia crescendo. Che il dolore cresca. O per esempio che il dolore si sposti in un'altra parte del corpo. O che si muova in un'altra parte del corpo. E questo ti fa capire che quella cosa è qualcosa di spirituale. Questo ti fa che questo dolore è qualcosa di spirituale. Non è un dolore fisico, no ma algo... è un dolore spirituale. Osa che non è algo fisico, ma che è qualcosa di spirituale. Quindi in quel caso devi cacciare lo spirito di infermità. In questo caso devi que cacciare lo el... spirito di infermità. E devi continuare così a lavorare. E così si tiene che seguir trabajando. Fine quando la persona non sia completamente guarita. Si se non può fare una cosa, fagliela fare. Si no puede hacer algo, que la haga. Per esempio, se non può alzare il braccio fino ad una certa altezza. Ejemplo, no una altura, dopo pregato, faglielo alzare. De se, ore, que, uh, se non può camminare, che cammina quindi molte volte la guarigione avviene in maniera graduale molte volte la sanità passa in maniera graduale quando Gesù pregò per un cieco quando Gesù per un ciego, questo cieco a un certo punto iniziò a vedere qualcosa ma non vedeva ancora bene questo cieco iniziò a vedere qualcosa non totalmente bene ah dice sì adesso vedo però vedo le persone come degli alberi e quindi Gesù ha dovuto pregare una seconda volta per quella persona Gesù Quindi molte volte anche noi pregheremo per due o tre volte per una persona. Eso, a o persona. Fino a quando non vedremo la guarigione di quella persona. Hasta che no Vogliamo allora, adesso avere un momento per pregare. Eso, momento Salutiamo pure le persone che ci seguono per internet. Salutiamo le persone che in diretta.